Noi ci occupiamo di eh, consulenza, formazione, politiche di inclusione sociali sui territori, quindi capire le densità eh, sui territori, di aziende, le tipologie, i cluster che sono eh, visibili per noi è un dato molto interessante per orientare eh, il nostro lavoro e le nostre politiche. Noi ci affidiamo comunque a dei portali eh, comprando anche dati, eh, ci sono società private che riescono a inserire i dati di non camere eh, collimandoli anche con i dati eh, più commerciali o di natura di affidabilità della stessa azienda da un punto di vista commerciale. E quindi noi aziende andiamo a chiudere contratti commerciali per avere banche dati eh, che possano risultare utili alle nostre ricerche. Eh, per noi poter avvicinarci e capire eh, le aziende che mettono a disposizione questi dati sui bilanci di responsabilità sociale, di sostenibilità ambientale, ci aiutano anche a capire come un'azienda è sostenibile sul territorio con tutta la supply chain che rappresenta.